ci provo Presidente, allora, ehm, innanzitutto dispiace che il consigliere Figliomeni strumentalizzi il voto sulla sua mozione dicendoci che non siamo vicino alle famiglie in difficoltà perché questo ovviamente non è vero. Non solo ci siamo impegnati in questo periodo di lockdown a collaborare con il gestore che non ha fatto e non sta facendo solleciti di pagamento di stacchi, anzi sta facilitando anche le, le UND e sta anche le utenze non domestiche, sta anche ricalcolando eventuali eh, bollette errate per mancata comunicazione da parte di amministratori di condominio del numero dei componenti di, di ciascuna unità immobiliare e anche del, del numero invece dei, dei nuclei in generale e tra l'altro siamo così distanti come dice il consigliere Figliomeni dalle famiglie che invece durante questo periodo abbiamo per esempio avuto il piacere di aiutare una signora con due figli a carico che purtroppo per questo periodo che è, ha portato e a una crisi economica eh, pesante eh, è rimasta senza stipendio e non poteva pagare l'affitto e il proprietario di casa gli ha staccato la, le utenze per perché erano eh, a degli intestati per, eh, per via della, di, di questo mancato pagamento e quindi ci siamo prodigati con il gestore a fare in modo che eh, questo, che questo non, non, che, che gli venissero eh, riallacciate le utenze in questo momento dove eh, è importante avere l'accesso la, all'acqua per motivi igienico sanitari in generale, in questo momento ancora di più. Non solo, un altro aiuto è stato fatto ed è stato anche ampliato ulteriormente il bonus idrico a livello locale nel lato 2 che eh, agevola le famiglie che sono in difficoltà, giusto per dare qualche numero e una spiegazione, il bonus idrico a Roma in realtà è doppio, perché? Perché uno è previsto da Arera, quindi secondo regole nazionali con i 6 e basso e consiste in 55 metri cubi all'anno al nucleo familiare di tre persone, quindi sì, parliamo di circa 18,25 eh, metri mh, cubi di, mh, di acqua a testa a nucleo a componente familiare e un altro invece è definito localmente quindi all'interno del lato 2 ed ha una soglia più alta rispetto a quello eh, nazionale ed è previsto per i redditi fino a 23 mila Euro ed è diviso in due fasce, la prima fascia prevede 40 metri cubi a persona per un ISEE di, eh, di soglia inferiore rispetto a quello previsto eh, da Arera, e invece me 20 metri cubi hanno a persona se l'ISEE supera la soglia stabilita da ehm, Arera il tesoretto che chiamiamo tesoretto che Acea 2 prevede per il bonus idrico ammonta eh, 2 milioni di Euro l'anno e vanno in tariffa e dall'ultima eh, approvazione tariffaria da il gestore ha aggiunto un ulteriore milione di Euro che era poi del residuo degli anni precedenti, quindi di fatto andiamo a parlare di eh, 3 milioni di Euro. I due bonus si possono utilizzare insieme, quindi eh, utilizzando insieme il costo del consumo idrico per le famiglie eh, bisognose diventerà esiguo e ricordiamo anche sempre che nel periodo di lockdown non solo Acea stiamo a Roma parliamo di Acea, ma in generale Arera ha anche emanato su input parlamentare una delibera per bloccare ogni eh, sollecito da parte dei, dei gestori, ogni interruzione di flusso e l'ordine di riallacciare utenze staccate, quindi ad oggi non ci sono utenze eh, staccate. Per quanto riguarda quello che ha detto il consigliere Fassina nella sua esposizione, io ci tengo a precisare invece una cosa, per cui ha parlato della nostra prima stella tutto giusto, però eh, per quanto riguarda la eh, ha detto in esattezza che è grave perché lui eh, di fatto ha, ha detto che eh, non eravamo a favore in sostanza della Costituzione di un'azienda speciale di diritto pubblico, cosa che non è vera perché nel novembre 2017 nella sede competente, ovvero la conferenza dei sindaci del Lato 2, lo abbiamo fatto votare in conferenza dei sindaci, abbiamo aperto un tavolo in città metropolitana con i sindaci, i rappresentanti dei sindaci, ovviamente non tutti, eh, con anche con persone tecnici, economisti sulla eh, materia per cercare di studiare un modo per andare poi a ehm, ehm, spingersi insomma a, a creare, eh, a, a trasformare Acea come azienda speciale di diritto pubblico poi questo tavolo ha avuto una battuta d'arresto ma semplicemente per il deposito della legge nazionale che prevede eh, appunto questa Costituzione, quindi va in questa direzione e dunque auspichiamo la collaborazione eh, da parte del consigliere Fassina e anche del, dei suoi colleghi parlamentari e della, dei colleghi parlamentari che siedono anche nella, negli scranni, eh, sugli scranni Capitolini la eh, collaborazione sui lavori di questa legge e anche sull'approvazione, andando nel merito della uh, mozione proposta da uh, Fassina nei vari punti, eh, lui parla come ultima cosa, um, ha ehm, enunciato la tariffa di quarantena, Ora, Ehm, sicuramente è eh, di buon senso è condivisibile, però eh, è anche, dobbiamo essere anche un attimino realisti perché, perché per quanto possa essere condivisibile di buon senso eh, tecnicamente ci possono essere delle difficoltà di attuazione perché eh, a chi devi applicarla, come, soprattutto quali sono i parametri, posso sempre il fatto che eh, stiamo parlando di una cosa che non si decide nel Consiglio Comunale, non è competenza della Giunta, tantomeno della sindaca. Però la, il tecnicismo dove sta se ci andiamo a riflettere che la tariffa è composta da costi e investimenti, con una tariffa calmerata ripeto di buon senso giustamente eh, non c'è pericolo che non vengano coperti gli investimenti ma soltanto i costi, gli investimenti sulle reti sono già previsti dal piano d'ambito, non solo, faccio anche notare che con, il, con questo Covid che non potevamo prevedere, eh, si possono però prevedere delle, una, una contrazione di eh, investimenti, non solo per Acea Roma, ma anche in generale in tutta Italia e nei gestori del servizio di eco integrato più definiamo i più piccoli e quindi non hanno magari il, un facile accesso al credito, avranno una percentuale, probabilmente potranno avere una percentuale di ehm, riduzione degli investimenti ehm, considerevole, Ecco, quindi in, in questo senso sarebbe eh, per andare sul concreto, perché di fatto non si può cioè ce lo dobbiamo dire sinceramente, eh, non è che si può uh, fare di più, quindi bisognerebbe ragionare sul uh, bonus idrico, quindi aumentarlo a livello nazionale, cercando quindi di di rendere più ampio il, um, quello che già pre è previsto da Rera, ampliarlo, non sì, dico fa fatto, cioè più o meno così. sì sì sto per concludere Presidente. quindi renderlo affine più o meno a quello ehm, locale in modo tale che possono, eh, ci possono accedere più persone e in questo momento i nostri parlamentari si stanno adoperando eh, per un'interlocuzione con eh, chi di competenza proprio per aumentare e per ampliare il, il bonus idrico e quindi chiediamo una maggiore ehm, collaborazione. E poi cos'altro? Ehm, poi ha chiesto anche l'efficienza delle della, della rete idrica, molto rapidamente perché devo avviarmi a conclusione, però facciamo un piccolo passo indietro, anche qui nel 2017 quando eh, ci fu, ricordiamo tutti la, la crisi idrica, ricordo che sono state eh, analizzate, è stata analizzata tutta la, la rete idrica, sono stati attuati gli interventi, le, eh, le perdite sono state ridotte dal 44% al 30%, sicuramente è stato fatto un buon lavoro, ma è ovvio che non è abbastanza ovvio anche che ci vuole del tempo per arrivare a delle condizioni ottimali stiamo eh, seguendo gli sviluppi con il gestore a livello romano e anche eh, a livello locale in conferenza dei sindaci e quindi ci, ehm, ci aspettiamo quindi che con i lavori che c'è sta mandando avanti si possono ridurre ul ulteriormente la percentuale eh, di acqua dispersa ultimissima cosa, è la richiesta di sospensione dei dividendi quindi eh, il consigliere sicuramente me lo insegna, lo sa meglio di me, N è difficile e complicato chiedere ad una quotata in borsa eh, di non distribuire gli utili al bilancio, per anche perché nel caso di una holding come per esempio Acea non stiamo parlando soltanto del servizio edico integrato, ma anche di altri settori come l'elettrico e l'ambiente, oltre poi ovviamente avere i diritti dei soci. E ricordo che comunque nel modo tariffario è già previsto un fondo di accontonamento per... La, la realizzazione di opere idriche aggiuntive che si chiama FONI rest e resta poi in bilancio delle aziende che gestiscono il servizio idrico integrato e quello si può utilizzare. Comunque ad ogni modo anche per questa, uh, per questa mozione ci asterremo, auspicando comunque i consiglieri parlamentari ad adoperarsi nella sede competente. Grazie.